Ciao a tutti, terza e ultima parte di questo breve tutorial parleremo di eh, metodo di mira con l'arco robot o con l'arco istintivo, dove non è possibile fare stream walking, quindi non è possibile mirare con la punta della freccia a tutte le distanze e quindi dobbiamo per forza eh, avere delle strategie diverse per poter poi fare centro, no? ogni freccia che tiriamo indipendentemente dalla distanza che varia tra i 0, tra i 5 e i 30 metri per quanto riguarda eh, le gare 3D e, per, e tra i 5 e i 40 metri per, quale, per quanto riguarda le gare a fine. quindi dobbiamo prevedere di utilizzare una strategia per poter fare centro ripeto, con tutte le frecce e a tutte le distanze la strategia che io prediligo Qui vedremo quali sono poi gli accorgimenti. La strategia che io prediligo è quella cosiddetta istintiva. Cosa vuol dire cosiddetta istintiva? Vuol dire che effettivamente io non faccio delle collimazioni, neanche per quanto riguarda il gap shooting, quindi non faccio attenzione a dov'è la punta della freccia. So che esiste ce l'ho sfocata la vedo con una visione secondaria no? come se io guardassi eh, di fronte a me ma vedo anche cosa c'è lateralmente quindi questa è una visione secondaria sono concentrato sul punto da colpire sono concentrato sul bersaglio, ma vedo anche vedo fino a questo punto no? io parlo là ma la, vedo la mia mano la vedo in visione secondaria il mio cervello la percepisce la stessa cosa vale eh, per quanto riguarda eh, la punta della freccia e questo diciamo è il, il metodo eh, più istintivo se vogliamo, se vogliamo dirlo in breve in modo tale che vi permette di eh, guardare un versante il metodo istintivo prevede un ancoraggio molto comodo perché deve essere un ancoraggio comodo e molto ripetitivo quindi io Ancoro, siccome non posso fare string, Ancoro sempre in questa posizione, ok? Sempre in questa posizione qua. Allora, eh, voi mi chiederete, la, la posizione, anche per regolamento, non può essere variata la posizione dell'ancoraggio. La punta della freccia ovviamente sarà molto bassa rispetto al bersaglio, ma noi abbiamo, diciamo, abbiamo un cervello, e quindi se noi puntiamo il dito a un, a un oggetto, ovviamente non è che colliniamo il dito con quell'oggetto, se no indicheremo qualcosa di notevolmente superiore. La stessa cosa vale per il bersaglio. Quindi, una volta che io ho acquisito una buona tecnica, io non devo fare altro che guardare l'asta e immaginarmi la prosecuzione dell'asta fino al centro del bersaglio. Okay. Quindi io ho adesso il, il, il mio bersaglio a circa 5 metri, io non faccio altro che in visione secondaria vedere l'asta e la punta e rilasciare ed aver percepito l'estensione dell'asta verso il bersaglio. Ovviamente c'è una parabola, però questa parabola è molto limitata anche con 30-35 libre la parabola è abbastanza limitata e io quindi posso eh, allenarmi tranquillamente a questa prosecuzione della freccia eh, verso il bersaglio. Ed è interessantissimo e di grande, fa veramente piacere eh, essere precisi e con il giusto allenamento si è precisi, non c'è dubbio su questo, io adesso vediamo anche come è possibile allenarsi ricordiamoci sempre l'arco piegato di circa 5 gradi, la finestra dell'arco questa finestra dell'arco deve essere perpendicolare al bersaglio sempre nella stessa posizione mento sempre parallelo al terreno spalla estesa braccio non bloccato quindi il braccio deve essere leggermente piegato ancoraggio prosecuzione dell'asta ok e lascio andare e la freccia parte Okay? ovviamente in ancoraggio io non mi preoccupo minimamente di capire lo non farmi sul conscio di capire dove l'asta io quando sono in ancoraggio come abbiamo visto quando sono in ancoraggio cerco l'equilibrio dinamico quindi spinta e trazione sul piano, espansione e la freccia che parte io non, non devo fare altro che immaginarmi la prosecuzione della freccia la prosecuzione della freccia, indipendentemente da dove sia la punta, non mi interessa, la prosecuzione della freccia verso il bersaglio. Come mi alleno? Molto semplice, una volta che ho acquisito una buona tecnica, prima la tecnica, prima la ripetitività, prima devo avere un buon equilibrio dinamico, una buona espansione sui piani, una buona tecnica di tiro, non devo commettere gli errori che abbiamo visto nella seconda parte, mi alleno solo... A distanze conosciute, solo a distanze conosciute, mi alleno prima di tutto sempre a 5 metri. e A 5 metri devo sempre fare 100. La mia rosata di 6 frecce deve sempre stare in 10 cm. A 5 metri, quando la mia rosata di 6 frecce sta sempre in 10 cm, mi sposto a 10 metri ed anche lì, finché la mia rosata non è in 10 cm, non vado avanti. Quando la mia rosata, e mi sarò allenato, sarà nei 10 cm, le sei frecce avranno una rosata di 10 cm, mi, mi potrò spostare a 15 metri e a 15 metri la mia rosata dovrà stare in 20 cm. E così via finché non, non arriverò a, 30, a, 20, a 20, a 25, a 30, a 35 e a 40 metri. Quindi dobbiamo allenarci per gradi. Una volta che siamo riusciti e comunque a, a non fare degli zeri oltre i 20 metri e a, e a ottenere delle rosate abbastanza interessanti, non dico che dobbiate immediatamente avere delle rosate di 20 cm anche a 40 metri, ma una volta che eh, abbiamo acquisito questa capacità di immaginarci la prosecuzione della freccia verso del il bersaglio, possiamo cominciare a, a saltare le misure, cioè tirare a 10 metri e poi a 40 e poi per passare a 25 e per poi passare a 5 metri per poi ripassare a 30. Quindi cominciamo a saltare le misure. E giorno dopo giorno, goccia su goccia, riusciremo ad ottenere risultati impensabili e di grande, grande, grande, grande soddisfazione. Non preoccupatevi se subito non riuscite. Piano piano ci si riesce. Ancora meglio se siete seguiti da un buon istruttore che ne capisca benissimo, e questo era il primo metodo. Il, secondo metodo. il secondo metodo è un metodo più laico, diciamo così, che utilizzano in molti, è eh, molto preciso, meno soddisfazione del tiro lombò eh, boh, o tiro istintivo, perché effettivamente eh, è una forzatura un po', no? se io voglio Mirare con la punta della freccia, effettivamente c'è l'arco nudo. Però effettivamente il regolamento me lo permette, e quindi io posso usare la strategia che voglio. Questa è solo la mia modestissima opinione. Posso usare ed è assolutamente lecita, assolutamente etica e assolutamente sportiva. Non si può minimamente dare contro a chi eh, utilizza un metodo o un altro. Il metodo per poter mirare con la punta della freccia comunque senza fare stream work, che è quello del keep shooting e cioè fare attenzione a dove è posizionata la punta della freccia una volta che devo scoccare il tiro questo lo ottengo però unicamente se ho un ancoraggio tale che mi permette di fare centro a 24 metri dai 23 ai 25 metri perché questo? perché io devo mirare con la punta della freccia, devo tenere la punta della freccia nel centro, in questo modo qua la, punta, la mia punta della freccia è collimata col centro tra i 23 e i 25 metri. E questo è molto importante, perché quando dovrò tirare a 30 metri basterà che posiziono la punta della freccia sulla schiena dell'animale, quando dovrò tirare a 20 metri basterà che tirerò con la punta della freccia sotto la pancia dell'animale, quando vorrò tirare a 15 metri tirerò alle ginocchia dell'animale, quando vorrò tirare a 10 metri tirerò alle zampe, sulle, con la punta sulle zampe dell'animale. E questo farà sì che la freccia andrà sempre in spot. Con l'affinamento della tecnica riuscirò a fare super spot, riuscirò a fare anche 11. Se sono diventato abbastanza bravo. Sotto i 10 metri secondo me non occorre minimamente eh, utilizzare il metodo che shooting, ma utilizziamo il, metodo, il primo metodo che, che vi ho insegnato. Ovviamente, eh, questo dipende un po' dall'arciere, eh, ci possiamo però fare una tabella no? per sapere qual è il punto di inversione, e cioè il punto in cui tutta la parabola una volta che la parabola sale, una volta che la parabola scende. In questo modo possiamo utilizzare la parte più rettilinea della parabola e minimizzarne ovviamente gli errori ed essere ancora più precisi. Questo però cosa comporta? Comporta che io devo avere un ancoraggio molto alto, un ancoraggio molto alto che prevede un difficile, contatto, un difficile contatto al volto quindi se io tiro anche con un arco nudo o con un arco di curva, non ve lo consiglio se volete specializzarvi con l'arco lombò o con l'arco istintivo potete sperimentare anche un ancoraggio molto alto che vi permetta di mirare con la punta della freccia tra i 23 e i 25 metri per poter poi essere così precisi e fare un gap shotting gap shooting adeguato alla precisione del tiro. Questo perché se miriamo più in basso minimizziamo l'errore, ma se miriamo più in alto amplifichiamo l'errore, quindi ecco perché se io miro nell'11 nel super spot della sagoma di animale tridimensionale devo mirarci a 25 metri, perché poi devo avere devo poi mirare non oltre la schiena dell'animale per fare centro a 30 metri, Comunque dovete fare delle prove e vedere quale fa uh, più al vostro caso, ovviamente è sempre il mio pensiero personale, chi tira con questi archi deve tirare uh, in modo il più possibile sul conscio perché questo dà molta soddisfazione al tiro e vincere le gare non è sempre tutto, ma è anche il gesto, il fare centro, di avere una strategia di tiro adeguata e ovviamente un buon istruttore che mi possa seguire. Vediamolo ancora. Questo è il tiro, questo, questo è l'ancoraggio, questo è il primo ancoraggio, quindi metto la mano pollice sotto il mento, quindi vado esattamente in questo modo qua, in modo tale che non possa salire e poi sarà l'allungo a, a fare il suo. Ricordiamoci sempre che non c'è un allungo. L'errore più grosso che potete mai fare è quello di stabilire voi il vostro lungo, tipo indice all'angolo della bocca. L'allungo lo, sta, lo stabiliscono le misure antropometriche che ognuno di noi ha e che sono tutte diverse, quindi di conseguenza l'ancoraggio è diverso per ogni persona, non può esserci una, un, un ancoraggio uguale all'altro, specialmente per quanto riguarda la lunghezza. Quindi l'ancoraggio deve essere questo, che permette questa linea e questo alla prosecuzione della freccia io la posso tirare. Il secondo tiro per il gap shooting, se io sono per fare gap shooting sono obbligato ad avere un ancoraggio molto più alto perché con questo ancoraggio basso così il mio punto zero sarebbe a 40 metri, sarebbe troppo elevato. Quindi per avere un, un gap shooting che mi permetta di, eh, di essere preciso anche alle corte distanze devo obbligatoriamente alzare l'ancoraggio in questo modo qua. Andare all'orecchio e a questo punto posso Fare il game shooting, come l'ho spiegato, andatevelo a vedere, ci sono altri tutorial sempre fatti da me per quanto riguarda questo metodo questo di. Metodo Spero di essere stato abbastanza chiaro, se non lo fossi stato, potete tranquillamente interpellarmi e chiedermi spiegazioni su cosa non avete capito o cosa eventualmente vi abbia tralasciato. lasciato. Grazie, ciao a tutti!